Dai, sveglia! Oh. Cosa c'è? Cosa succede? Ancora, Vane. Ma perché? Ma perché? Fa vedere. Girati, hai toccato dentro? Ma così all'improvviso, quando eri nel letto, non c'era. Vai in giù con la testa Vane giù Sporcato tutto Anche la carta igienica Dai giù con la testa Vuoi dare una soffiata? E soffia dai Vane qui non si ferma più Basta soffiare magari Non lo so ma cos'hai? Ti senti raffreddore? Cioè ragazzi eh... Sì mi sento raffreddore 10 eh, eh, minuti che butta fuori sangue Dai amore Devo chiedere in farmacia perché tu sei un po' soggetta ad epistassi e quindi voglio capire cosa fare per magari prevenirlo Adesso vabbè hai avuto la febbre, secondo me anche un po' di debolezza Te eh. la senti ad andare a scuola? Sì? E eh, allora amore ti devi preparare dai Che febbre? Vuoi l'acqua? Ci prepariamo? Aspetta anche dai ti prepari amore che io devo andare a fare le merende. Sai già cosa vuoi per merenda per scuola? Mm -hmm. Sì? E che cosa? I Ivanzi. E basta? Mangia qualcos'altro perché tu oggi vai a mangiare tardi, eh? Sei nell'ultimo gruppo, sono due gruppi, perché no. sai che è aperta la mensa. Porca! Perché sì! Arca. Quindi dimmi cosa vuoi, Vanessa è tardi? Io devo andare a preparare tutto, dai! Qui non mangiava nulla? Sì. No. Poi eh, voglio... mm, Pangoccioli? Come stai? Fammi vedere? Meglio, meno male. Allora, stai preparando Stai preparando la merenda, Fonsi? E eh, i succhi ci sono, però c'è la pesca. Eh. Mm -hmm. Ok, Guarda che oggi mangerai a luna: eh. solo questo? Mm -hmm. Va bene, Ma vabbè, sennò... prendi qualcos'altro, non so, uno snack per gatti, <ride> Mi fa so, amore, decidi, ci sono tante cose. A few moments later. Ciao cuccioline e cucciolini, come state? Avete visto Vanessa stamattina ha ancora sangue dal naso. Sarà stato il fatto che abbia avuto l'influenza, magari un po' debole, un po' di raffreddore. Però lei ha questo problema che spesso le viene giù questo sangue a fiumi, così di colpo. E vabbè, adesso è andata a scuola e vediamo più tardi come starà. Much, much, much later. Bentornate amore, ciao. Sì. Ciao amore. Come stai Ani? Hai mangiato? Perché non mi guardi? Eh. Che c'è? Vai avanti. Senti, come stai Ivane che stamattina hai perso un sacco di sangue dal naso? Meglio. Meglio? Sì? Non è successo più? Ma chissà cosa è successo stamattina? Mm -hmm. ma. Senti, hai mangiato a scuola? Mm -hmm. E ti piace un sacco la nuova metodologia della mensa, vero? Mm -hmm. Perché adesso è il service e vi potete servire da sole. Mm -hmm. Adesso andiamo un attimo a comprare le stelle filanti, sia per te che per te. Non ti mettere le dita in e bocca. I pacchettini le hai già prese? Mm, amore, non le ho prese, però noi a casa le abbiamo. Non è vero. Le abbiamo no, un no, sacco. No, no, no. E quindi prendiamole a casa, va bene? Dai mm -hmm. un pacco qualsiasi, tanto hanno già portato il mondo. Dai, d'accordo? E okay. okay. una okay. Coca. Quello che c'è, se c'è una Coca-Cola portiamo una Coca-Cola. Si può portare mm -hmm. la Coca-Cola a sì. scuola? No. Okay. No, ok, Allora andiamo a prendere le stelle filanti uh -huh. E poi andiamo a casa a ok? Una volta siamo riuscite a trovare per miracolo Le stelle filanti In un negozio di dolcini Quindi l'unico posto dove io non sarei mai entrata C'erano Infatti non ci siamo entrati ma mi ha chiamata la mia amica Per dirmelo Senti devi ripassare in geografia Poi dobbiamo fare una cosa Dobbiamo provare tutti i completi di pop che papà ti ha comprato Va bene? Eh? Ci siamo? Stai bene? Ti senti in forma per andare ai pop domani? Puoi parlare un po'? Vai <ride> a <ride> studiare geografia che poi facciamo un aperitivo? Sì! Andiamo allora, a vedere Vanessa perché deve aver messo un completo per i pop e farmi vedere come sta. Andiamo? Eh <ride> la la! sei bellissima! Fatti vedere! Eh, stai bene ragazza! Ma questo è bellissimo! Lo siete? Eh, bevi amore, hai fatto lezione? Sì, sì, sì. Vane, stai da Dio. Ok, okay. bevi e poi proviamo gli altri perché sì. ne hai due o tre da provare ancora, eh? Stai benissimo, comunque ragazzi. Cucciolini e cucciolini, dovete votare, e scrivere nei commenti quale sarà il completo più bello. Allora, guardate questo. Oh. Ok, allora Vane, dai bevi. Ok. Eh. Sei pronta a provare l'altro Completo? No Ragazzi guardate Guardate che gioco più buona Guardate cosa sto fare Guardate, guardate. la guarda, guarda. Una, guarda, guarda. una calza sì Una calza, guarda, guarda. Una calza. Guarda, guarda. no guarda, guarda. Ho appena imparato a fare questa cosa con la Vuoi vedere? La sei, vedere? Anastasia, sei, sei ah. bravissima Dai, ferma, non, non puoi capire No no no no no guarda. No, non farlo. Lo sai che quando ero piccola per fare una cosa del genere a una mia amica gli ho fatto picchiare la testa e gli ho spaccato la testa. E non sto scherzando. È morta? No, ancora, gra grazie a Dio è ancora viva. Vane, mi... guardami. Non cosa mamma. Guardami. Giri. Allora, guardatevi, Tre? No, ascoltatemi, sono quasi le undici, domani si va ancora a scuola. Vai a provare quello che è bellissimo. Vai, ci vediamo dopo. E arrivo? Vediamo wow che bello morbidissimo questo questo mi dà proprio l'idea di essere fresco e leggero ti trovi bene? Mm -hmm. bellissimo guarda anche qui che le fasce scendono un pochino giù allora cuccioline cuccioline guardate anche questo modello che è molto leggero molto bello molto fresco eh ti piace? Sì. va bene adesso proviamo forse ce n'è ancora Ultima, uno? sì ok sì. arrivo Eccola qua, bellissima amore quanto mi piace con questa felpa Bene, quindi qui avevamo solo la felpa, manca un completo eh, va bene Ma non è ancora arrivato, ma sono tutti belli Però non è ancora arrivato, dopo andiamo a guardare, a guardare qual è la data di arrivo Nel frattempo però, Anastasia è andata a farsi la doccia ed eccola Arrivedo. Anastasia, ma cosa c'è? Erico No vabbè, Le... tu non sei, non No, fare, tu fai il pelato ma cosa ci fai con la parrucca verde? Tieniti quell'asciugamano, Anastasia, che sto facendo Ma lì. Ho eh. come sono le Tu sei malata. Non nessuno. se da nessuno. Sei completamente pensi, fuori. Allora, Vanessa, ascoltami. Quale completo prepariamo nella borsa per domani? Tu adesso. Eh? Quello, quello nero? Con la cerniera? Uh... O no? O vuoi il pantalone nero col top nero? Quello che hai su sì. O il pantalone del Arriva top anche eh? la Puoi decidere tu Arriva Come? La Questi due La felpa no. Questo e questo. Questi due? Ok E, e la felpa arrivo. la portiamo per quando esci? Va bene e Ciao in collegio? No, sì. Probabilmente scuola. Anastasia finirà in collegio, sì. probabilmente, no, no. probabilmente sì. Senti scuola. Anastasia, ascoltami un attimo, hai fatto una domanda. <ride> copriti eh. No, no, no, sei tardi, sono stanca. <ride> Ogni sera io. finisce male no, con voi. Allora Vane, abbiamo deciso quale completo mettere. Salutiamo i nostri cucciolini, sì, sì. le nostre cuccioline perché è ora di andare a dormire. E salutate le rigole è venuta a trovare il loro lasciamola stare perché a un certo orario Anastasia non sa né quello che dice né quello che fa hai fatto la doccia da sola? hai fatto la doccia da sola? sì Ok, adesso brava che hai fatto la doccia da sola adesso salutiamo i vostri cuzzolini cuzzolini ho perso i denti cuzzolini e